In questa puntata di Misteri tra libri parliamo di una biblioteca intera, la cosiddetta Biblioteca Corvina o Corvignana, eh, ovvero eh, la grande raccolta di manoscritti messa insieme dal re di Ungheria Mattia Corvino. Quando Mattia Corvino muore nel 1490 nel suo palazzo di Buda ha raccolto circa 2500 manoscritti, che è un numero enorme, manoscritti preziosissimi. Perché? Eh, da un lato eh, perché in tanti casi li aveva commissionati lui stesso, eh, per lo più a Firenze, e eh, si trattava di codici eh, di estremo lusso, sia per le legature, ma sia soprattutto per le miniature bellissime fatte da grandi artisti che decoravano il testo. Ma poi si trattava anche di manoscritti preziosissimi per il contenuto perché appunto alcuni dei codici della biblioteca Corviniana eh, tramandavano opere che altrimenti non erano attestate da nessuna parte, tra cui, tanto per fare un esempio, il trattato sulle cerimonie dell'imperatore bizantino Costantino Porfirogenito. Cosa succede? Che nel 1526 questa biblioteca viene trafugata, dispersa, portata via eh, con un fatto non chiaro, molto misterioso, eh, perché eh, in seguito alla battaglia di Moach gli ottomani conquistano e saccheggiano Buda. A quel punto si cerca nel, nei secoli successivi di rintracciare, di ritrovare questi, questi manoscritti, alcuni vengono recuperati soprattutto a Costantinopoli che verranno venduti o restituiti anche all'Ungheria nel, nel corso dei secoli ed oggi ne abbiamo circa qualcosa più di 200, quindi circa il 10% della raccolta originale che secondo alcune testimonianze avrebbe contenuto anche testi per esempio di Saffo, di Alceo, addirittura di Ennio eh, un poeta romano di cui ci restano solo frammenti. Eh, queste notizie mh, a volte sono state accolte con scetticismo, ma alcuni ritrovamenti recenti lasciano forse un margine di dubbio, uno spiraglio eh, in merito a questo. Si vocifera che alcuni resti della biblioteca di Mattia Colvino si troverebbero eh, in Medio Oriente, eh, sono leggende che circolano diffuse, si parla addirittura dell'Iraq, difficile tuttavia pensare che sia vero. Eh, la cosa forse più bella è che tuttavia negli ultimi anni è stata ricreata una biblioteca corviniana virtuale, con la digitalizzazione di tutti i codici superstiti di Mattia Corvino, alcuni dei quali sono veramente stupendi, e questa raccolta virtuale è liberamente accessibile, e quindi visitandola si può sognare e immaginare i tesori che appunto un tempo erano contenuti nella biblioteca eh, del re di Ungheria Mattia Corvino.